ed amici ogni promessa per me è un debito e io vi avrei detto che vi ho detto vi ho promesso che vi avrei parlato delle mie vecchie cassette di musica che ormai da molti anni non posso ascoltare magari scenderò delle tracce da internet ma è un peccato perché queste sono alcune ne ho dovute buttare molte perché poi marciscono perché ormai gli stereo dal 2010 dal 2000 e da prima ormai non portano più il mangiacassette anzi fra poco non porteranno più neanche la presa usb fra poco sarà difficile trovare degli stereo con il con il lettore di cd perché tutto si convertirà in memoria digitale allora io vi voglio fare vedere un qualche cosa che è circolato sin dalla mia infanzia o almeno fino in forma strepitosa dagli anni eh, 80 eh, scusate ma devo eh, qua vi faccio vedere con che questo era il walkman che era ce l'ho ancora ma purtroppo eh, si è rotto con i bottoni analogici si metteva qua la cassetta purtroppo c'è uno sportellino ecco si metteva lì la cassetta ehm, c'è anche la radio e c'è l'equalizzatore analogico come potete vedere no le tacche se si può vedere ecco qua con questo apparecchio portatile o con stereo fissi che molti di voi magari avranno visto si potevano ascoltare le cassette adesso vi faccio vedere parte delle mie cassette che sono sopravvissute al tempo eccole qua care amiche e cari amici miei le mie cassette anche il mio disordine poi in un altro tempo o anche adesso vi faccio vedere che ho sì anche adesso delle cassette vhd credo che si chiami così eh, vhc vh no perdono vhs ecco che stavo dicendo vhs ce ne ho avute molte di più adesso vediamo un po che cosa ascoltavo io da giovane e che è tutto in disordine e qua la prima che ho preso e musica dell'india musica dell'india che ho eh, fatto una, una raccolta perché duplicavo a volte i cd per avere cioè, i cd che io avevo comprato per avere una, una sintesi delle canzoni che più mi importava ascoltare poi queste qua che neanche tiro fuori perché mi cadrebbe tutto le ho comprate nell'istituto l'amazon pa Amazon kappa di Pomaia vicino pisa come si può vedere c'è anche musica classica come questa sopra di tchaikovsky ma questa qua ecco lodi a tara eh, no, questa è Silvia sì, Tara e a Racing. Vajrapani Mahakala di Lama e di La Maiesh, e c'è anche la il, il Gaden La Chiema. Io, per fortuna, questa eh, in forma analogica sono riuscito a connettere il mio vecchio computer che ho avuto prima dell'attuale, de, questo è un dual core duo, io ho avuto il, il eh, Pentium terzo. E con un cavo analogico allo spinotto del microfono, ho connettato lo spinotto di uscita dello stereo. Quindi ho registrato senza passare per il microfono, ma direttamente da stereo dal lettore stereo che avevo di mangianastri al computer, ho registrato queste sadane queste seduto di meditazione con preghiera buddiste poi vediamo un po però di quando ero, io ero giovane vi ho promesso devo mettere delle cassette di lato ecco ho ascoltato molta musica cinese anche se non capivo eh, che dicevano però è molto armoniosa musica folclorica cinese poi qua un'altra cassetta comprata nell'istituto l'amazon k di pisa cioè che sta in pomaya in realtà vicino a pisa una canzone per il, un canto per il tibet vedete come erano fatte no le cassette inno nazionale del tibet poi qua ci abbiamo the police ecco qua questa degli anni 80 primi anni 80 bella prova forse 82 ghost in the machine Ghost in the machine bella questa i eh, police mi sono sempre piaciuti poi che ci abbiamo poi eh, ci abbiamo vabbè musica classica del corriere della sera ci abbiamo lucio dalla ecco questo qua è una quel fenomeno di lucio dalla e non so se mangiando delle sottilette di formaggio non so di che marca raccogliendo dei punti me ne hanno date due o tre comunque io lo ascoltavo per radio e poi vediamo un po the police un altro segnata mondata Adesso non le posso ascoltare perché non ci sono più riproduttori di cassette, però voglio scaricarmele da YouTube, così le ascolto di nuovo, per non sprecare dati col cellulare o non sprecare eh, la batteria del cellulare. Poi un'altra, The Prayer Lama Gunchend, eh, la, eh, perdon, Lama Gunchen, The Prayer e questa è un'altra cassetta di inni buddhisti che ho comprato all'istituto l'amazon kappa diciamo mantra e pratiche tibetane ecco qua questa neanche la posso ascoltare e di sri r risci pria rossanna rizzi mantra e nada yoga che mi è venuto con l'anonimo libro delle edizioni mediterranee mantra e nada yoga e quindi ci sono pensa che io ho non me la ricordavo più questa cassetta: il Gaiatri, il suya Mantra, il Ganesha Mantra om Sairama, eh, om Nama Shivaya e il Gaiatri di nuovo, come chiusura, molto bello, ti fa meditare, logicamente. Ah, addirittura questo eh, Laura secca, perché ho comprato un libro di eh, Sai Baba. Però il libro non mi è piaciuto per niente quindi è edito dalla mediterranea anche questo che è venuto con preghiera e mantra dell'ansram di saibaba a me saibaba non mi ha mai detto nulla eh, vi sconsiglio di comprarlo dicono che è una comunità un po strana eh, comunque le preghiere che presenta sono tutte preghiere indù non è che sono inventate da lui quindi eh, potete ascoltare questo cassette, soltanto che ecco per me non è un, un maestro molto affidabile, anzi, per, però non vorrei offendere nessuno che, che lo segua. Preferisco Reinish è più sincero, eh, poi vediamo un po' esplorando così dall'alto in basso. Irighera, un'altra cassetta degli anni. 80 dei primi anni 80 forse della fine degli anni 70 eh, è molto bello dedicano una canzone a un eroe non so se della prima o seconda guerra mondiale Luciano Serra Pilota dice poi non tengo nero mitico e vamos alla playa righeira eh, poi qua musica fortunata vinci 100.000 dollari eh? E io non lo sapevo non ho partecipato a questo grande concorso non so come si doveva partecipare ma se evidentemente il denaro all'epoca non mi interessava non c'era youtube che potevi fare soldi e poi io ero avrò avuto 12 13 anni insomma non ero molto sveglio poi qua il bolero di ravel Musica classica, poi qua musica eh, andina, Equatore, Perù, Bolivia, musica tradizionale, folklorica. Poi qua, Paul Young, no parlezze. Bravo, cantante melodico, però ti dirò che questa cassetta purtroppo non l'ho ascoltata che più di due o tre volte infatti non so come che mi è rimasta che non l'abbia regalato a qualcuno perché di solito le cassette che non ascoltavo le regalavo poi nessuno mi ha mai eh, ricambiato il favore eh, mai nessuno mi ha regalato nulla a, a me io ho sempre regalato ho prestato eh, quando eh, ho smesso di prestare perché regalavo mi rendevo conto che le cassette che eh, si prestavano non tornavano indietro come i libri ho prestato sempre molti libri non è nulla Tornato indietro a Tawalpa Yupanki cantautore latino americano. Poi vediamo, c'è cioè questo video: non voglio farlo di mezz'ora perché eh, Simple Mind, Spark in the Rain che non mi ricordo più che cosa significasse, ma l'ho ascoltato negli anni. 80 anche questo mi sembra prima metà degli anni 80 non so dire io facevo il liceo qua devo eliminare un po di cassette e metto sopra perché è un vero casino altrimenti eh, si ripetono il numero poi qua a ah, gli mix belli forti questi ho iniziato ad ascoltarli eh, nella seconda metà degli anni 80 credo perché sono andato a un loro concerto con degli amici eh, quando facevo karate dova Durio rio eh, al pala euro, al pala sport di euro eh, non ci ho capito una mazza di quello che cantavano neanche li riuscivo a vedere perché eh, la distanza era tale avevano preso dei biglietti mh, peraltro mi sembra che mi hanno invitato quindi non ho pagato ma la distanza era tale l'acustica così pessima che loro stessi si sono scu scusati ma non gli funzionavano i parlanti bene Comunque poi ho visto tutti i loro videoclip. Gli, gli Eurhythmics. Poi tanto eh, ah, ecco, ecco qua. Vasco Rossi. Ciao, il Ricotaro che sognava. Saluti. Qua ti sto presentando eh, Vasco Rossi. euritmix sono una forza, sì, c'è ragione Ricotaro che sognava. Vasco Rossi, va bene, va bene così. E mi ricordo che una volta si presentò non so se da Pippo baudo che stava a mezzo fatto ho fatto per intero e poi come lo prendeva in giro per una canzone che dice voglio una vita spericolata una vita come quella di steve mcqueen lo prendeva in giro il grande imitatore sabani dicendo voglio una vita spericolata una vita come quella di rintintin per dire che lui ci aveva una vita da canino no? E poi qua che ci abbiamo lucio dalla 1983 le nuove canzoni del vasco non mi piacciono ma le vecchie eh, sì anche a me eh, sono eh, le vecchie sì come i libri eh, di stephen king i primi sono bellissimi eh, anche se non li ho letti ho visto le adattazioni cinematografiche o televisive ma gli ultimi io ho sfogliato l'ultimo libro che bello l'idea questo live è proprio carino, grazie, ricordare che sognava. Mi avete più volte chiesto di, che parlassi delle cose della mia gioventù? Allora, eh, questo di Lucio Dalla 1983 è bellissimo, veramente. Eh, con queste canzoni 1983, Pecorella, L'altra parte del mondo, Camion. Noi come voi, stronzo. Lo, lo dico anche se YouTube lo censurerà, perché il titolo di una canzone è solo. Eh, io ho letto eh, in questi giorni un po' di un libro di Stephen King in una libreria che diceva se tutte le donne del mondo scomparissero, questa è una delle tante cassette in bianco che non c'è nulla, eh, che, cosa, che cosa faremo noi se le donne scomparissero? E non mi è piaciuto come libro perché no, non avevo una trama da alla, sti, alla Stephen King. Eh, due cassette in una che sono ricordi di, di famiglia, mi è caduto qualcosa so che cos'è? Un bottone. Io sto attaccando bottone, quindi un altro bottone in più, no, non mi serve. Poi qua che cos'è questo? Per mettere dell'incenso. un incensiere di plastica che mi è venuto ultimamente non ne sto bruciando. Ho un baule pieno di incenso. Qualcosa No, no, no. Ah, già Michelger. Avevo Ba, musica classica poi eh, Eurythmics sweet dreams are made of this bellissimo forte compratevelo io qua devo iniziare a mettere le cassette dove posso perché se no poi musica cinese mi sembra per la pratica l'ho duplicata questa me l'hanno prestato un'amica di un ristorante cinese che mi sembra che stava vicino a, a come si chiama il mercatino all'aperto eh, porta portese ecco eh, mi ha prestato infatti si vede che una fotocopia purtroppo io non ho più il mangia cassette allora non so di google per cercare questa musica non magari non ci sarà neanche in youtube poi eh, questa è una eh, un cassette che ho comprato nelle mie vacanze nel sud della spagna los romeros della puebla musica folklorica spagnola che gli spagnoli hanno scritto storto i titoli delle canzoni, come potete vedere invece che in questo senso. In questo senso non si leggono i titoli. Poi vabbè, altre due tre cassette in bianco, cioè vuoti gli astucci o con delle duplicazioni. Va a sapere che ci ho fatto, cassette ripetute, cioè di autori che non classici. Eh, dovevo parlare della mia Lucio dalla 4 marzo ed altre storie. Bella anche questa. Poi, la maiesce già l'ho detto mi sembra questo o ne ho un'altra ho già l'ho detto ma ecco eh. poi qua che ciò c'è molte cassette di, di, di famiglia eh, tra, tra tra tra io cerco di bambino un'altra un altro cassetto di musica spagnola l'ho comprato nel mio viaggio in Spagna nella seconda metà degli anni 80 poi vediamo un po' musica classica musiche cinesi eh, vabbè, ecco questo eh, nella seconda metà degli anni 80 ho preso questa musica non so se techno house codice trance che è di eh, rezzantoni non so quanti di voi l'avranno ascoltato, è molto interessante. C'è in YouTube rezzantoni quindi codice tranche, trans, trans rezzantoni Anthony. L'ho comprato uscendo da, da scuola, eh, mia madre mi dava i soldi della merenda, io invece gli risparmiavo. E poi abbiamo di nuovo Police, The Police Synchronicity. E cercalo, cerca Rex Anthony, e... ricordare che sognava poi c'è Tata Rogers Waters. E probabilmente, speriamo che per questa copertina YouTube non mi censuri. E... Vabbè, ormai l'ho fatto vedere. E diciamo così, Roger Waters. The risk of the... Poi c'ho Melechim, prima o seconda metà degli anni Ottanta, poi vabbè, e niente. Ah, il live... Eh... Eh, eh, andate ad ascoltare in YouTube Dire Straits, prima metà degli anni 80 un doppio album, doppio, due cassette, mi sembra da 120 minuti ciascuna, costato una fortuna. Dire Straits è stato eh, molto bravi, molto bravi con Knopf, mi sembra il chitarrista. Poi qua che ciò a ah, Elvis Presley. Elvis de Pelvis, anche questo lo dovrò ascoltare da YouTube. Doppia cassetta mi è costato un occhio, anzi gli è costato un occhio a mia madre che me l'ha regalato. Poi che altro eh, che vi voglio fare vedere? Niente, perché poi ho iniziato a comprare The Compilation, Hello Africa, una compilazione di musica africana che ho comprato legato a una rivista. Eh, sì, grazie. Ne avevo una raccolta più grande, di ricordare che sognava. Molte sono andate perdute. E... Atahualpa Yupanki, chitarrista latinoamericano. Cercatelo in internet. Atahualpa Yupanki eh, ha un suono molto bello di chitarra. Poi a volte canta anche. E... Eh, questo, Vangelos di Papa Andreus. ho perso la cassetta. E non... Poi, Los Rogieros, antologia del fandango de Huelva. Huelva. E questo è un altro cassette che ho preso nelle mie vacanze spagnole nell'89 ascoltato una volta o due e poi adesso non lo posso più ascoltare forse cercherò in internet ma mi ricordo era tutto flamenco il flamenco molte volte è ripetitivo e, è una scassatura di maroni e poi c'ho eh, musica dalle ande runa cuna musica Music from the Andes, Ecuador. Questo l'ho comprato in un viaggio a Miami, sempre inizio anni 80 o fine anni 80, che se me lo ricorda. E... Poi devo mettere da parte del, delle cassette, eh, tutto lo stesso genere. Vediamo, io vi voglio fare vedere tutte le cassette che mi sono rimaste. Eh, musica cubana. Ah no, Van Damme, sì, eh, musica cubana vandan andai Ven, muovete eh, l'ho comprato in un mio viaggio a cuba all'inizio degli anni Ottanta. come si vede eh, la casetta è molto molto elaborata sembra quasi una duplicazione casareccia comunque io non ho ancora cercato in internet vandan perché è un po musica appiccicadiccia tipo la salsa queste cose qua non è che sono sempre stato il mio forte poi ah ecco questo bello seconda metà degli anni 80 till tuesday gruppo bellissimo bello bello bello davvero vi consiglio till tuesday cercate in internet le musiche latine non piacciono molto neanche a me. Hai ragione Ricotario che sognava. È difficile trovare. Io ti consiglio al paio punky, però è difficile trovare delle musiche latine. Poi vediamo, vabbè, musica classica: Kara favorites, comprato a Miami, secondo metà anni 80. Eh, che segue i classici della musica classica. Poi vediamo un po' musica spagnola. Io sono contro le corride però qua ci hanno messo comprato nell'89 nel mio viaggio in spagna eh, vediamo un po el guayabero altra musica cubana el guayabero eh, cercate in internet team tuesday Un'altra cassetta del Teal Tuesday, fine anni 80 Questa è la prima che comprai. Molto belli, molto bravi, Teal Tuesday. E Emi man che è la cantante, questa bionda, canta molto bene. Io ho anche un CD suo che canta molto splendido. Molto, si, si, si capisce senza leggere il testo, quello che canta. Qua mi stanno per cadere le torri che ho armato. E poi... Vabbè. Ah Qua ho fatto una casetta duplicando la musica dell'istituto lamazzon K, Questo è un altro eh, del venerabile Ciampaghiazzo, la Maciopa e Guru Puglia che ho comprato nell'istituto lamazzon K di, di Pomaia vicino Pisa. nell'istituto nel, e Questo Chiara Luce Nastri nell'istituto Chiara Luce. Che fa pubblicazioni e vende libri e niente, e questo è eh, sempre di Lamaganchen, poi la mente un metodo per la pace interiore universale che collega questo mondo a Shambhala. Sempre comprato nell'istituto L'Amazzon capa eh, a Pomaia vicino Pisa, eh, nella loro eh, editrice Chiara Luce. Sono delle pratiche di guarigione, che ho anche il libro, ma ho praticato poco di quegli ora. Poi vediamo un po' eh, Amigos de, de Guinness, Amigos de Gigigine, sempre eh, l'ho comprato nelle mie vacanze spagnole e non l'ho ascoltato più di una volta, perché il flamenco è appiccicaticcio poi vediamo che c'ho qua a ah, gli euritmic è stato il mio primo cassette la mia prima musica che ho ascoltato inizio anni no forse seconda metà degli anni ottanta si sì, seconda metà degli anni ottanta revenge cercate in internet euritmic revenge e vedrete che è bello poi c'ho qua euritmics poi c'ho qua Edmundo Rivero N Lunfardo è un cantante di tanghi c'ho anche FM Tango tutti in allegati con riviste, no? E... Jimi Hendrix Are you experienced? Sei tu sperimentato? Bellissimo! Non so se seconda metà degli anni Ottanta o prima metà degli anni Ottanta. I Beatles, ho comprato solo questo dei Beatles e Yuri 1984. allora spero che questa carillata di musica della mia epoca vi sia piaciuta spero di avervi soddisfatto appena possibile se trovo altre cassette farò un altro live su quella musica perché ho due astucci da qualche parte ma non li trovo comunque il grosso è stato detto eh, questa è tutta la musica che io ascoltavo da giovane il ricottero che sognava si sì, molto soddisfatto adesso devo tagliare questo nuovo live vi ringrazio di avermi seguito a tutte e tutti voi e un cordiale abbraccio un affettuoso saluto mi raccomando se anche voi vorreste eh, dirmi che musica ascoltavate da giovani eh, negli anni 70 80 60 90 è un invito anche a mario circello oppure se voi nella vostra gioventù ascoltate qualcosa in particolare lasciatemi i commenti mi guardo indifferita il precedente ciao grazie ricorderò che sognava mi raccomando se voi avete della musica preferita lasciatela nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate degli dei cantautori dei gruppi e, e della musica della mia epoca cercherò è un po che non si vede ah, sono preoccupato per mario cercello allora se voi avete se voi avete della musica preferita che ascoltate o che avete ascoltato nella vostra gioventù mi raccomando commentatela eh, lasciatemi dei commentari riguardo la musica che ascoltavate nella vostra gioventù negli anni della mia gioventù anni 70 80 anche 90 che ero ancora giovane e poi eh, commentate la musica che ascoltate adesso eh, ditemi la musica che commentate adesso eh, ditemi cosa ne pensate della musica che vi ho mostrato in questo momento in cassette quindi musica datata eh, condividete questo video mi raccomando affinché altri possano commentare riguardo la musica della mia adolescenza e gioventù e dire cosa ascoltavano loro durante la loro gioventù durante la loro adolescenza oppure se sono giovani o adolescenti che musica ascoltano adesso mi piacerebbe che questo video ricevesse molti commentari quindi mi raccomando diffondetelo fra tutti i vostri contatti amici parenti familiari è una cosa che vi ho ripetuto anche nel video precedente nella live precedente così aiuterete anche il mio canale a sopravvivere perché io non vi chiedo soldi sono disoccupato ma mi raccomando diffondete il video a quante più persone sia possibile dategli like commentate cosa ne pensate delle, dei cassette che vi ho fatto vedere e quali erano le vostre canzoni preferite della vostra infanzia se avete più di 50 anni Oh, 50 anni quasi 50 anni come me o meno di 50 anni e se siete ancora adolescenti o giovani che cosa ascoltate qual è la vostra musica preferita con questo vi devo lasciare prima o poi forse domani lascerò dei video in anteprima andate al mio canale guardate eh, nella lista eh, video quelli più visti e quelli meno visti e poi eh, accedete alle liste di riproduzione Ogni, sotto ogni video che, mio che guardate mi raccomando lasciate un commentario, date like e condividete il, il link in modo da aiutare il mio canale a ricevere quanti più views possibile. Adesso vi devo lasciare se fatto tardi di nuovo. Ciao ciao!